Passo bene a tutti voi e buona serata. Oggi parliamo di Maria e la Divina Misericordia. misericordia. Breve pillole per dormire in serenità insieme a Maria. La misericordia verso il prossimo trova il suo fondamento in quella divina, su quale è bene riflettere. Per accrescere la nostra fiducia nel Buon Dio. Nel senso che, come ha proclamato Gesù nel discorso della beatitudine i misericordiosi troveranno misericordia e viceversa, come afferma San Giacomo Apostolo. Il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. Si dovrebbe riflettere, Dico così perché, come ha affermato qualcuno, si pensa poco alla misericordia di Dio, nonostante siamo oggetti di questa misericordia in ogni momento della vita. Eppure Santa Faustina scrive nel suo diario, o Gesù mio, le tue piache siano per noi in vero che ci copre davanti alla giustizia del Padre tuo. La misericordia è il maggior degli attributi di Dio. Tutto quanto mi circonda e me lo attesta la misericordia nelle vite dell'anima. Anche Maria nel Vangelo accenna alla misericordia divina, se ricordo bene. La ricorda due volte, e magnifica, di generazione in generazione la sua misericordia, si stende su quelle che lo temono. A soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza. Per sempre preghiamo insieme a San Pio da Pietarcino, che ci aiuta un po' a far riflettere su quanto abbiamo appena detto con queste parole quante volte ho confidato alla madre celeste le penose ansie del mio cuore agitato e quante volte mi ha consolato. Nelle maggiori afflizioni mi sembra di non aver più madre sulla terra, ma di averle una morte pietosa in cielo. Preghiamo. O Maria, madre di misericordia, tu che hai sempre confidato nella misericordia divina e hai lodato il Signore per questo suo massimo attributo. Ottieni anche a noi il dono di poter confidare sempre nella bontà del Signore, riconoscendo le nostre colpe e di poter magnificare il Signore con tuo stesso cantico di lote. Amen. Buonanotte.